Ciao, sono Samuele, ho 18 anni e faccio parte della relazione di Cassandra, che è il giornalino del liceo Sarpi. Cassandra ha alle spalle 24 anni di storia che l'hanno portata, con il suo formato A5, ad essere il giornalino storico del liceo. Ho deciso di entrare a far parte di Cassandra perché in prima sono venuti nella nostra classe degli esponenti della commissione Tutori. Mi hanno presentato molto bene Cassandra e quindi ho deciso di provare a entrare a far parte. Con il tempo mi sono appassionato sempre di più, tant'è che ormai sono 4 anni che faccio parte della redazione e non ho intenzione di fermarmi. Le mie mansioni all'interno di Cassandra sono Impaginare, sono caporedattore d'attualità, mi piace in particolare essere caporedattore d'attualità perché ciò mi consente una maggiore interazione con gli altri redattori. Un aneddoto che mi ha colpito piacevolmente è stato quando l'anno scorso siamo andati nelle classi a fare pubblicità perché cercavamo nuovi redattori e alla riunione del sabato ci siamo trovati una cosa come 60 nuovi redattori pronti a scrivere per noi. È stata una soddisfazione per tutti quanti perché è stato come riconoscere il nostro lavoro e i nostri sforzi. Grazie Cassandra mi sono arricchito sia dal punto di vista pratico ho imparato a impaginare e ho imparato a organizzarmi un po' meglio, sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Infatti, in redazione devo relazionarmi con persone di varie età, che vanno dai 15 ai 18 anni, ma anche con personalità varie. Da poco abbiamo iniziato una collaborazione con i di Lossana, Falcone e Mascheroni, chiamata 4G. Grazie alla collaborazione con le politiche giovanili del comune di Bergamo. Abbiamo intenzione di far uscire un cartaceo a settembre. La call è rivolta a tutti i ragazzi e tutte le ragazze dai 14 ai 19 anni. Trovate le informazioni sul sito giovani.bg.it.